Fanciulle cambio di location per una volta per fare due chiacchiere su una cosa che ho appena ricevuto che io penso utilizzerò tantissimo perché sapete che sono nel trip del patchwork e abbiamo già fatto due video eh, con um, parlando di, di quadrati e di esagoni e oggi voglio farvi vedere questo perché eh, a volte anche i templates di plexiglass possono dare una mano questo è un set di tre pezzi per tagliare 11 forme e dare proprio sfogo alla propria creatività perché si possono veramente fare innumerevoli lavori all'interno si trovano questi tre, queste tre sagome quindi uno è un esagonone gigante che io penso che utilizzerò per fare una coperta e sul retro ci sono incollati questi due sono due rombi dai quali si possono ricavare un esagono più piccolo, la forma diamante, vabbè, rompi, trapezzi, triangoli... Unendo proprio eh, le varie forme, la cosa bella è che è molto spiegato bene. Anche se in inglese è proprio, è proprio spiegato bene, vi spiega come come procedere con il lavoro eh, del patchwork, come utilizzare il cutter, rotella o a demoniaco come lo chiamo io, e vi spiega come ottenere le eh, varie forme unendo queste, questi templates vi spiega se siete destri o se siete sinistri in quale modo porre le varie guide e come tagliare direttamente sulla stoffa eh, le varie forme ovviamente io che sono un'imbranata disegnerò tantissimo sulla carta come faccio sempre perché sapete che sono, sono veramente un imbranamento fatta persona e anche se imbranamento non esiste ma non trovo una parola adatta a definirmi e, e niente, poi si possono fare veramente tantissimi lavori e tantissimi giochi geometrici come queste stelle che a me piacciono tantissimo e nelle coperte piacciono tantissimo. E, siccome mi fa un po' male il braccio a lavorare la maglia perché ho lavorato troppo, penso che mi darò al <ride> patchwork. E niente, volevo farvi mostrarvi questa cosa, vedete, qua vi spiego come fare la coperta, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me è un valido aiuto. Eh, questa appunto si può ricreare, si possono ricreare queste forme, quindi i due rombi, il cubo, tra l'altro con vari cambi di colore vi mostrano come poterli cucire per fare appunto creare effetti con la stoffa insomma, eh, trovo che sia un aggeggino eh, veramente carino e utile un altro aggeggino utile che vi voglio far vedere se volete fare questo tipo di lavori è questo questo è un magnete, io non l'ho ancora aperto poi magari ve lo mostro sul campo ed è una guida, lo si vede da qua se si intravede dalla figura, è una guida perché sapete che io vi ho detto di fare riferimento alla placca scritta eh, di metallo sul piedino sotto al piedino per quando cucite per andare dritte, quindi per fare gli orli eccetera. Ma ovviamente se il pezzo è troppo grosso e vi serve un bordo un pochino più largo, la placca non è più di, di metallo e quindi eh, questa torna utile perché cioè non è più di metallo scusate non è più goffrata quindi non avete più la guida e questa è semplicemente una guida di metallo che vi permette di andare dritte nelle cuciture quindi eh, se poggiando la stoffa qui potete andare a cucire dritto eh, dove non avete un riferimento e la trovo una cosa veramente utile Questa costa una stupidata quindi un investimento di 5 euro vi portate a casa questo cosino qua invece il coso super figo questo qui io l'ho trovato a 27 euro non è proprio economico questi template non sono, non sono mai economici però una volta che ce l'avete lo potete usare infinite volte ehm, io vi consiglio però eh, se volete approcciare alla, al coso alla, al patchwork io vi consiglio di ehm, approcciarvi con una forma semplice quindi utilizzate un quadrato che disegnate voi oppure un, un esagono stampato eh, perché sicuramente vi prendete un pochino la mano a cucire i vari pezzi e a unirli perché è un lavoro certosino e sicuramente serve un pochino di pratica però una volta che ci prendete la mano se volete giochicchiare un po' come vorrei fare io questo set sicuramente vi aiuta, in commercio ce ne sono tanti altri, eh. se andate su siti come Roberta De Marchi, Casa Cenina, eh, Amazon stesso trovate veramente un mondo infinito eh, di forme di plexiglass su cui far riferimento. Vi mando un bacio e vi auguro un buon sabato, ciao ciao!